Sono Sara Iello Enrico Masi Giacomo Pignatti Morano Ho appena discusso la mia tesi magistrale What Peace Wands Un'arnia stampata in 3D progettata per le api Ho presentato "Movando 2030 Il servizio per vivere la città in modo più sostenibile Un Nuovo concept di defibrillatore semiautomatico Per spazi pubblici e per la teleassistenza a Utilizzatori non addestrati Il coordinamento di un'esperienza mia personale anche eh, Come volontario nel servizio di emergenza sanitaria In futuro continuerò via della stampa 3D e magari anche dell'apicoltura. Questa seconda laurea sempre all'Università di Bologna mi ha aiutato molto a comprendere qual è la, il ciclo di vita di un progetto dall'inizio alla fine e soprattutto ad aumentare le mie capacità pratiche nello sviluppare un modello e i successivi rendering per da presentare poi a un cliente. Potremmo migliorare davvero il mondo se, se ci impegniamo e studiamo bene.